Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro. IF News la striscia informativa delle 13.30. Oggi è il 4 novembre, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale, sui principali quotidiani nazionali e partiamo dal super bonus al 90% dal 2023 e proroga per le unifamiliari con le novità in cantiere nell'articolo di Anna Maria d'Andrea. Sullo stesso tema però sul superbonus se fotovoltaico ok anche con utenza e contratto di cessione con GSE intestati al comproprietario con i chiarimenti dell'agenzia delle entrate e cambiamo argomento mutuo giovani under 36 garanzia consap con nuove regole per le domande dal 1 al 31 dicembre 2022 si passa poi al bonus 150 euro pensionati con il pagamento non ricevuto dall'inps e le istruzioni per le verifiche e al bonus tra autotrasportatori dal 4 novembre ovvero da oggi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 per i condomini e proroga per le unifamiliari, ma con condizioni e requisiti d'accesso più stringenti, sono le ultime anticipazioni sulle novità in cantiere in vista della messa a punto del DDL di bilancio. Sul superbonus al 90% per i condomini e in parallelo la proroga per le unifamiliari con la stessa aliquota ridotta ma con requisiti più stringenti è l'ultima ipotesi emersa in merito alle novità sul superbonus che potrebbero trovare spazio nella legge di bilancio 2023 ad anticiparle il sole 24 ore in attesa del Consiglio dei Ministri chiamato ad esaminare la nota di aggiornamento al DEF documento dal quale emergeranno risorse in campo e interventi in programma è serrato il calendario dei lavori per il nuovo governo e il Parlamento in vista della fine dell'anno, periodo che come di consueto si caratterizza per numerose novità sul fronte fiscale e del lavoro. Tra queste c'è appunto le modifiche al super bonus che dal 110% potrebbe scendere al 90%, cambierebbero tuttavia le carte in tavola soprattutto per i condomini con una nuova rimodulazione delle percentuali di sgravi aspettate già dall'anno prossimo. Proseguiamo con fotovoltaico e super bonus, ok, anche con utenza e contratto di cessione con GSE intestati al comproprietario, l'agevolazione spetta anche sì l'utenza e il contratto di cessione con GSE sono intestati al comproprietario in tema di super bonus e fotovoltaico a chiarirlo è la risposta all'interpello numero 545 del 4 novembre 2022 dell'agenzia delle entrate anche se il soggetto che ha sostenuto le spese committente intestatario delle fatture è diverso non si perde il diritto alla maxi detrazione i dettagli sono all'interno dell'articolo e dall'apposito box è possibile scaricare il documento di prassi Proseguiamo cambiando argomento. Mutuo Giovani Under 36 Garanzia CONSAP con le nuove regole per le domande dal 1 al 31 dicembre 2022. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea sul mutuo Giovani Under 36. Ripartenza in programma il 1 dicembre 2022 per le domande di accesso alla garanzia CONSAP dell'80%. Fino al 31 dicembre cambiano le regole per l'effetto delle novità previste dall'emendamento del Governo al decreto Aiuti TER che adegua la norma sull'applicazione dei tassi di interesse calmierati. Passiamo al bonus 150 euro pensionati, pagamento non ricevuto dall'Inps, le istruzioni per le verifiche, l'articolo di Rosi Delia sul bonus 150 euro pensionati e pensionate, quali verifiche effettuare in caso di pagamento non ricevuto dall'Inps. Il primo controllo da fare è sul cedolino pensione di novembre 2022. In caso di anomalie è necessario attivare un dialogo con l'Istituto per richiedere l'erogazione. All'interno dell'articolo ci sono le istruzioni da seguire L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus autotrasportatori dal 4 novembre al via la domanda per il credito d'imposta. L'articolo di Francesco Rodorigo riguarda il bonus autotrasportatori da oggi 4 novembre è aperta la procedura di domanda per il credito d'imposta del 15% sulla spesa sostenuta nel 2022. Per l'acquisto della componente AD Blue. La richiesta può essere trasmessa fino alla scadenza del 29 novembre e il credito è fruibile in compensazione tramite modello F24. I dettagli sono nel decreto numero 446 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e eh, all'interno dell'articolo. Apriamo l'ultima parte della rassegna stampa che si occupa dell'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che in apertura ha il super bonus, ecco come cambierà dal 2023, calerà al 90% ma varrà anche per le villette, l'articolo di Gino Pagliù che riguarda appunto il bonus e le ristrutturazioni e poi il bollettometro mensile per tagliare i consumi in bolletta le stime sui costi di luce e gas e i numeri del giorno 50 riguarda le multe novax e over 50 salta la sospensione non c'è la norma del decreto aiuti ter e poi più 2,2% riguarda le pensioni a novembre scatta l'aumento del 2,2% ecco perché e cosa c'entra l'inflazione L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi riguarda i consumi bollette il gas scende del 12,9% le nuove tariffe di Arera è di Fausta Chiesa e prende in esame quelle che sono appunto le nuove tariffe annunciate dall'autorità Arera che prevedono appunto un calo del 12,9% rispetto a quelle in vigore nel terzo trimestre 2022 all'interno dell'articolo c'è uno spaccato eh, sull'energia con alcune